Beach Volley, la nazionale italiana femminile si allena a Riccione Foto. La nazionale italiana femminile di Beach Volley con i tecnici, foto con Collino. La nazionale italiana femminile di Beach Volley con i tecnici, foto con Collino. Riccione, 26 luglio 2017. La collegiale della Nazionale Italiana Femminile di Beach Volley ha scelto di allenarsi al Beach Arena sulla spiaggia di Riccione, dove è in corso la settimana dell'Anderlini Volley Camp. Protagoniste le punte di diamante di questa disciplina sportiva, in particolare le coppie Arianna Barboni e Marta Becchis e Leander Irene Enzo e Alice Gradini, ospiti della scuola di pallavolo. Con loro Andrea Raffaelli, direttore tecnico della Nazionale Femminile, Nicolangelo Antonicelli e Davide Chiappini, suoi assistenti. Le atlete azzurre, oltre ad allenarsi, anche in vista dei tornei internazionali, sono a disposizione degli allenatori della scuola di pallavolo. A loro questa mattina è stato dato il benvenuto dall'assessore allo sport, Stefano Caldari, Deciso a incrementare questo settore sportivo che per la città è motivo di orgoglio. All'interno della settimana dell'Anderlini Volley Camp, venerdì si terrà l'Interregional Day dei Beach Volley per il centro nord Italia, giornata dedicata alle selezioni delle ragazze nate nel 2000, 2001 e 2002. A proposito la Federazione Italiana Pallavolo, su indicazione di Raffaelli lancia l'appello a selezionatori regionali, maestri e allenatori delle accademie e coach delle coppie Under-18 di Beach Volley, affinché segnalino le atlete meritevoli. Riccione si presta bene a questo sport, che pratico da oltre 30 anni sottolineatura commenta il direttore tecnico sottolineatura. Anch'io ho giocato e fatto più volte dei tornei in questa città e in località limitrofe, speriamo di tornare spesso da queste parti. Abbiamo collaborato con il tecnico Raffaelli per far sì che le atlete delle nazionale non siano viste nell'Olimpo, ma siano vicine alle ragazzine che si allenano in spiaggia. Diventando un modello al quale ispirarsi, sottolinea Gabriele Pignatti, responsabile dei camp della scuola di pallavolo Anderlini. Sempre in tema di sport, oggi l'atleta riccionese di Kite surf Alberto Rondina, già quattro volte campione italiano, campione europeo e terzo nel mondiale, inizia il Cabrina Demo Tour 2018 a Riccione. Con un ospite d'eccezione, l'australiano va a aver che idea idea Boitiz. L'appuntamento è al circolo del Vela Club Marano.